che possono dare accesso a commissari che stanno arrivando, perché magari già si ma soprattutto alla struttura dei funzionari che sono permanenti, che sono lì, di là che i commissari arrivano dal reparto, hanno 5 anni e conoscono benissimo dall'interno come funziona la commissione e come si possono prendere le cose. vi offre la possibilità di avere un accesso. Quindi come dicevo, il fatto di partecipare al processo decisionale dell'Unione Europea... Musica non è sbagliato in sé per sé, perché la Commissione ma anche il Parlamento hanno bisogno dal punto di vista di, um, dei vari portatori di interessi all'interno dell'Unione Europea. Il problema è che c'è uno, uno squilibrio molto forte tra coloro i quali hanno più accesso e coloro i in quali invece partecipano invece a queste vetrine che succedono sulla senso della Commissione Europea. E, sì, dicevo G+, è stata fondata da Peter Guilford e ha avuto tra i suoi clienti la BP, il, il Malaysian Palm Council, in particolare per il dossier sui biocarburanti. Uh, la Malesia voleva assicurarsi che l'olio di palma non venisse escluso dalla lista di biocarburanti che potevano essere commerciati con certe insomma, caratteristiche. Che hanno sono affidati a loro per questo lavoro. C'è stato anche il governo, il governo russo che si è affidato a G-Plus nel momento in cui c'è stata la guerra con la Georgia e um, Olivier ci ha spiegato che in quel periodo c'era un'altra lobby firm che si trova qui vicino che invece i, i georgiani si erano rivolti a loro per, per fare la contropropaganda e quindi c'è stata una specie di, di guerra della propaganda qui a Bruxelles per dare un'immagine positiva della, della situazione e profilarsi in, in, un, certo, in un certo modo. Anche Gra, Gazprom si è affidata ai servizi di G per esempio per migliorare la propria immagine qui, qui a Bruxelles. Voilà, l'altro giorno mentre eravamo qui è uscita insomma, un mega macchinone, non me lo ricordo neanche, io se così. una Giacomo, non so che cosa, no era uno che forse lavorava qui, non so, ah, beh, comunque, poverà. cioè potete affidarvi ai loro servizi però insomma ci avete bisogno di Quindi per qualunque tipo di interesse, cioè io dico voglio fare la lobby di quelli che amano a bere il vino c'era di, di Vittoria, qui